Umberto e Giulia la alla felicità. ricerca della felicità come, eh, come è il titolo di questa graphic novel la graphic um, dedicata a Padre Maria Gorzaga e che noi abbiamo voluto raccontare vero Giulia? Sì. In che modalità? A fumetto, con uscito qui, la prima settimana di settembre con Vito, Vito Trentino e verrà utilizzato dal Dipartimento di Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma, Autonoma sì. di Trento Paolo D'Amosso ha fornito la sceneggiatura ci ha dato lo spunto, il racconto. questa scatola rossa conservata in casa di è stato il pretesto appunto. È per... il filo conduttore di tutto il racconto, è stata lei che Marrare. ci ha portato in questo viaggio gli oggetti della scatola, come vediamo la penna, il sigaretto. Non, la... non dico altro, e poi fino a tutto il percorso del suo viaggio, della sua vita, in alcune tappe, rappresentato in questa ultima pagina, fino diciamo alla la parte più... All'esito drammatico. Dramm